Con Papa Francesco qualcosa diciamo, sta cambiando, almeno ci sono le intenzioni, però comunque c'è ancora molta strada da fare. Ecco, ci potrebbe delineare come si potrebbe, è, potrebbe essere un percorso? Sì, sì, non è semplice. Diciamo, il Papa Francesco ha avuto un mandato molto forte da parte della, dei cardinali in occasione del conclave per una riforma della Chiesa, sia una riforma interna sia una riforma rispetto ai rapporti della Chiesa con, con il mondo, quindi ha messo mano immediatamente intanto alle cose più urgenti che riguardano la finanza perché c'è in corso una, un negoziato e vero proprio con il Consiglio d'Europa per ammettere diciamo, la Banca Vaticana, lo IOR e le istituzioni finanziarie nella white list, quindi l'elenco diciamo, degli istituti eh, virtuosi che possono avere rapporti con tutti gli altri istituti bancari del mondo mondo. Poi c'è il tema della riforma dell'organizzazione, dell'organizzazione interna, ma poi soprattutto però c'è un'agenda che è molto articolata, che riguarderà anche appunto, la situazione della, della chiesa fuori, ci sono le suore degli Stati Uniti che chiedono diciamo, un ruolo più forte anche alle donne all'interno della chiesa, c'è il tema della famiglia quindi di tutto quello che è il discorso anche dell'accoglienza nella chiesa dei divorziati e via dicendo. Non è facile, è un percorso eh, difficile anche perché anche perché all'interno diciamo, della, della, della struttura eh, il Papa incontra degli ostacoli, delle diffidenze, delle persone che non vorrebbero cambiare. Dalla sua ha un favore popolare in questo momento straordinario e anche tutti quei cardinali che l'hanno votato in conclave e che hanno proprio chiesto con, diciamo, con coraggio un, un cambio di passo. Io direi che la partita è aperta, le premesse sono buone ma il risultato non è scontato, volendo utilizzare un gergo calcistico.